Questa è un'equazione di primo grado 2x più 5 meno 8x uguale meno 3 meno 2x facciamo i calcoli membro a membro 2x meno 8x fa meno 6x più 5 lo vogliamo portare dall'altra parte il meno 2x lo vogliamo portare al primo membro Quindi togliamo 5 e aggiungiamo 2x a sinistra e a destra più 5 meno 5 si semplifica meno 2x più 2x si semplifica, meno 6x più 2x fa meno 4x, uguale meno 3 meno 5 fa meno 8. Dividiamo tutti e due i membri per il coefficiente della x che è meno 4 e semplifichiamo. L'8 per 4 si semplifica e risulta 2, x uguale 2. 7 più x meno 9x più 3 uguale 7x meno 5 Calcoliamo membro a membro più x meno 9x fa meno 8x 7 più 3 fa 10 7x lo voglio portare al primo membro quindi tolgo 7x a sinistra e a destra 7x meno 7x si semplifica meno 8x meno 7x fa meno 15x il più 10 lo voglio portare al secondo membro più 10 per portarlo al secondo membro, tolgo 10 ad ambo i membri, quindi meno 5 meno 10. Più 10 meno 10 si semplifica. Meno 15x uguale, meno 5 meno 10 che fa meno 15. Divido ambo i membri per il coefficiente della x che è meno 15. Semplifico. Meno 15 diviso meno 15 fa 1, x sarà uguale a 1.